Allora, qual è la pianta più venduta da Sepe in Emilia? La fotinia. Perché è la pianta più venduta al momento? perché è una pianta sempre verde a differenza dell'auro lauro, del legusto che si vendevano eh, molto prima dell'avvento della fotigna, ha la particolarità che è un po' più ornamentale perché fa le foglie nuove rosse, faranno delle buttate rosse di 20 cm, molto appariscenti molto ornamentali. Il vantaggio della fotigna è che è molto resistente al freddo la fotigna Red Robin, nonostante sia sempre verde, perché da noi diciamo che le sempreverdi tendono ad avere qualche problema con il freddo lei magari fa qualche danno da freddo non è una malattia non è niente perché molto spesso arrivano 200.000 mail. ho scritto che malattia la fotigna in realtà è un danno da freddo non dovete potare fare nessun trattamento la fotigna poi verso marzo aprile rivegetterà e avrete le foglie nuove che copriranno le vecchie danneggiate a che distanza si pianta la fotigna si può piantare dai 50 cm fino a un metro di distanza io solitamente ne pianto tre per far due metri lineari quindi 60 70 cm e va concimata certo il gattino e cagnolino gli date da mangiare, le piante gli va dato il concime. Vi consiglio un concime lentecessione granulare, che va dato ogni due mesi circa, da marzo a ottobre, e questo vi aiuta a farla crescere più velocemente. Il primo anno non cresce molto velocemente dopo averla piantata, perché è un po' impegnata a radicare, diciamo, ad adattarsi al terreno. Cresce veloce dopo il secondo o terzo anno, specialmente lavora tanto verso fine estate, necessita di una posizione luminosa, ma si adatta anche in una situazione anche in mezzombra, semiombra eccetera, magari all'ombra crescerà più lentamente va irrigata specialmente i primi anni eh, specialmente in estate dopo che è radicato è una pianta che ce la possiamo quasi dimenticare magari nei periodi siccitosi in estate va bagnata però dopo i due tre anni che ha già radicato possiamo quasi dimenticarla salvo in estate che qualche innaffiatura di emergenza può essere necessaria vi do qualche indicazione di prezzo della fotigna quanto costa una fotigna circa allora questa è la fotigna vaso 18 alta 70 80 centimetri costa sui 7 euro con degli sconti in base alla quantità che arrivano fino a 5 euro poi invece abbiamo la fotigna vaso 24 altezza 130 140 siamo sui 16 euro con dei sconti quantità che arriviamo fino ai 12 euro a seconda della quantità che andate ad acquistare